Grazie di essere qua in questa giornata importante per, per questa attività di divulgazione e soprattutto quella di condividere un percorso iniziato 23 anni fa sul creare un presupposto che sia quello di migliorare la qualità della vita delle persone. E domani ci sarà un grande evento come sapete che è dedicato a alla memoria di questi due importantissimi medici, ma soprattutto amici, uomini straordinari che hanno contribuito a portare un messaggio di speranza a tantissimi pazienti. Chi di voi ha avuto modo di conoscere Giuseppe Genovesi? Quanti di voi conoscevano Giuseppe Genovesi? Qualcuno. Gli uomini di eccellenza quando... Eh, che lavorano e non riescono a, a, a, a emergere come dovrebbero emergere per il bene che donano e hanno donato a centinaia di persone non riescono ad avere tutta questa fama. No? Si scopre sempre dopo il loro valore. In effetti lui ha dedicato la sua vita a aiutare tutti i pazienti con fibromialgia, sensibilità chimica multipla con grossissime problematiche di salute e si occupava anche di medicina quantistica, sapete che parlare di medicina quantistica è, è quasi tabù, no? Eh, poi vedremo che non è proprio così. Eh, il, comunque domani ne parleremo veramente bene di Giuseppe. Abbiamo poi voluto donare eh, questa giornata alla memoria di Davide Antoniella che... È scomparso eh, due mesi fa, praticamente, e qualche mese fa che professore di, del, di scuola dell'Isef, un grande esperto di eh, riabilitazione metabolica, lavorava, guardate il destino, no? esperto di riabilitazione met metabolica, eh, andava a, a allenare le squadre di calcio sul il recupero cardiovascolare e, e proprio lui pensate è mancato proprio per un grosso problema cardiovascolare. E allora volevo iniziare con un applauso a questi due straordinari uomini. E sicuramente se andate su su, su internet, andate su YouTube, ascoltate quello che ci raccontava Giuseppe Genovese, Genovesi sulle su varie problematiche dei, dei pazienti affetti da fibromialgia o soprattutto da sensibilità chimica multipla. Eh, dunque, iniziamo questa giornata meravigliosa di formazione, un corso rivolto, come sapete, eh, innanzitutto alla a un approccio clinico integrato, presenteremo la tecnologia S-Drive, presenteremo al, eh, la clinica dopo cinque anni di lavoro veramente intenso. Eh, non c'era niente. Questo, questa storia nasce eh, cinque anni fa quando in un viaggio in, a Città del, Messimo, eh, Città del Messico mi invitarono al congresso nazionale di medicina anti-aging eh, c'erano circa 500 medici e ho avuto la fortuna di arrivare in uno stand ero lì per presentare i lavori sul self-food insieme al dottor Iorio e presentare il libro eh, sul self-food e su tutti gli studi scientifici e mi trovo davanti a uno stand dove c'era scritto mappatura epigenetica e poi c'erano tutte le vitamine, minerali, aminoacidi tutti questi fattori ho detto ma... Ho fatto la domanda, cosa, cosa fate qua? Ho <ride> detto, ah, stiamo lanciando questo progetto, è nato eh, nel 2009 come, eh, come, anzi nel 2001 come ricerca, e abbiamo la possibilità di fare una mappatura dei fattori che possono danneggiare la salute delle persone e, e oppure capire se ci sono delle carenze nutrizionali. Ho detto, wow, fammi vedere, si sieda lì! <ride> E sono seduto, mi ha tolto quattro bulbi del capello, l'ha messi su, sullo scanner e dopo 12 minuti arriva il report di 36 pagine. In quel momento si è accesa una lavatrice. Una lavatrice, ma pazzesco, come quando, come quando ti, ti innamori, proprio una cosa straordinaria. Ho detto: non è possibile, ma fate tutto questo? Sì. Perché il bulbo del capello è un'incredibile biomarca. E quindi se noi riusciamo a leggere le informazioni all'interno del, del bulbo del capello riusciamo a estrapolare grazie a questa tecnologia tedesca e russa tutte le informazioni che ci servono per dare dei consigli mirati alle persone. Vi dico che nel, era febbraio 2017... Uh, a fine febbraio sono arrivato in Italia, mi sono messo in contatto con l'azienda, ho in Italia, in Italia non c'è nessuno. <ride> e, e, e, la fortuna è stata che il referente scientifico di allora, che era Carlo Orosco, era a un congresso in Germania. Lo invito in Italia con 4-5 medici che il professor Spaggiari era presente perché volevo capire se era una cosa seria, importante, Eccetera. faccio questo pre-meeting due giorni di formazione vi dico straordinario ho ancora il video e chi lo vuole ve lo posso far vedere che è un video pazzesco di cose che eh, ancora i video di quella gi due giornate insomma abbiamo scoperto eh, che poteva essere una grande opportunità finalmente per fare prevenzione perché si parla solo di problemi e quando incominciamo a parlare di prevenzione eh, poi alla fine come si fa a fare prevenzione eh, sull'alimentazione, sull'impatto eh, ambientale, sull'inquinamento, sul eh, sistema emozionale. Cioè, ognuno ha la sua specializzazione, però è chiaro che se riusciamo a avere una visione di unire i puntini di quello che potrebbe danneggiare la salute delle persone penso che sia una cosa utile, siete d'accordo? E allora da lì siamo partiti con... con eh, Pensate a tradurre tutto il materiale, c'è un materiale infinito come avete visto fuori, tutta la documentazione e poi convegni, conferenze, però poi mancava anche la clinica perché loro hanno tutte le certificazioni, eccetera, però mancava la clinica anche proprio eh, dire, capire cosa succedeva prima e dopo e finalmente questo meraviglioso congresso e vi ringrazio veramente tutti di essere qua, eh, eh, verrà, in questo congresso verrà presentato anche dei importanti casi clinici, ne abbiamo tantissimi, ci sono eh, professionisti che sono a 5, 6, 7 mila test già fatti in questi anni. Quindi iniziamo condividendo questo, siamo nell'era dell'epigenetica e quando parliamo di epigenetica non possiamo far altro che parlare dei danni da inquinamento perché quando ci accorgiamo dei danni che eh, causa l'inquinamento è troppo tardi. Perché come sappiamo l'epigenetica, l'imprinting di alcune eh, situazioni avviene, come ci insegnano i ginecologi meravigliosi la, che sono qua oggi, che tutto accade prima del concepimento e nei primi mille giorni di vita e poi a seguire. Quindi dovremmo incominciare a capire che la vera prevenzione inizia nei padri e nelle madri prima del concepimento, sulla loro salute allora quando parliamo di salute, di benessere, tra l'altro i, i, eh, i primi 30 minuti, anzi un'ora di questo evento l'abbiamo messo online proprio per, per presentare e quindi ci sono tantissime persone che ci seguono, poi naturalmente siccome è un corso eh, lo, ah, lo interrompiamo e poi tutto questo può essere anche eh, rivisto per voi che siete qua eh, gratuitamente vi daremo l'accesso e invece per eh, chi, chi vuole vedere i nostri, i nostri video questo, questa giornata formativa naturalmente è a pagamento quando parliamo di salute, benessere, performance e prevenzione eh, la mia domanda è quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Dici, tutti i giorni l'altra domanda che faccio è Cosa fate voi per risolvere i problemi dell'inquinamento oggi, giornalmente, tutti i giorni? Cosa fate? Niente, la raccolta differenziata. Probabilmente la raccolta differenziata, siete d'accordo, sì o no? E allora questo è l'ambiente in cui viviamo, dove quell'inchiostro può essere paragonato a tutte le sostanze chimiche che ogni secondo, ognuno di noi Riversa nell'ambiente, nella casa, pensate ai detersivi disinfettanti che noi tutti i giorni facciamo, uh, usiamo, e usiamo per disinfettare i pavimenti o qualsiasi cosa. Si seccano e poi vengono rirespirati. E pensate ai bambini che gattonano, o anche i, i, gli animali che abbiamo in casa, si intossicano progressivamente, sì o no? E questo penso che sia uno dei problemi da risolvere urgentemente, almeno per limitare i danni, conoscere quello che ci danneggia. Ma se ci fosse una soluzione per conoscere queste cose, quanti professionisti potrebbero utilizzare questi strumenti <coughs> per un approccio clinico integrato e per migliorare anche, e capire cosa effettivamente danneggia le persone? <coughs> Allora dovremmo incominciare a chiederci dove vogliamo essere domani, cioè che cosa vogliamo fare per le future generazioni. Dovremmo incominciare a capire che se la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, perché la vita è urgente, no? Lo sappiamo, sappiamo che nasciamo ma prima o poi. <ride> Scusate. E quando parliamo che il DNA non è il tuo destino, è proprio quello che ci permette di capire che tutti i fattori che condizionano la salute non sono più quelli di 100-200 anni fa, neanche 300 anni fa, se vogliamo proprio parlare e non andare indietro. Quindi abbiamo una somma di danni, tutto quello che mangiamo, impatto ambientale che è Esagerato. Quello che beviamo, eh, stiamo dando coca cola ai bambini, quindi voglio dire, <ride> pensate a questa, a, questa cosa, a questa follia, pensando che sia una cosa giusta. Sì o no? Smettono di fumare quando scoprono di essere stato interessante, gli uomini fumano e quindi come vedremo domani con Luigi Montano, i danni anche del liquido seminale dovuto alle tossine che vengono trasmesse nel momento del concepimento, tutte le memorie, l'imprinting, terza, quarta, quinta generazione. E poi nessuno parla di disfunzione mitocondriale, permettetemi, ma c'è pochissime persone nella, nella, in medicina che parlano di danno mitocondriale, di prevenzione danni mitocondriali, di carenza di ossigeno, di ossigenazione ottimale, di modulazione dei nutrienti. E poi l'apnei. Si parla niente di campi elettromagnetici, vedremo poi oggi pomeriggio con Gelli sui danni da campi elettromagnetici. Ci sono delle novità importanti anche di pubblicazioni recenti che vi dico ma com'è possibile che l'uomo sia così folle da dare i cellulari a un bambino appena nato per farlo addormentare col wifi eh, quando sa che il danno è veramente esagerato. Sì o no? ormai è diventato un babysitter e allora tutte queste informazioni attraverso la vibrazione a risonanza e lo vedremo poi con il professor Spaggiari possono sicuramente danneggiare la nostra salute o migliorare la nostra salute dipende è sempre una scelta perché noi mangiamo per produrre idrogeno respiriamo per avere l'ossigeno dalla combinazione di ossigeno e idrogeno produciamo l'energia ATP giusto viviamo, viviamo grazie a questo cosa respiriamo e cosa mangiamo non abbiamo mica un menù? Oggi mangio questo, domani? Sì, abbiamo dei nutrizionisti meravigliosi. Ma poi come fai a sapere cosa c'è dentro quel cibo, nell'acqua che bevi, nell'aria che respiri? La possiamo cambiare l'aria che respiriamo? Non penso. Anzi, in ambienti chiusi dalle 4 alle 5 volte più inquinato che all'esterno. E allora cosa vogliamo fare? Vaccinare il pesce o pulire la vasca? Cioè, io dico, ma no. no comment. Allora, i danni da interferenze, il sistema antiossidante, le sfide ambientali, a cominciare dalle radiazioni, non, solo radia non le radiazioni elettromagnetiche, sono queste, le radiazioni come il radon. S-Drive permette di mappare anche i danni da radon. Sapete, il radon è una delle cause più importanti di danno alle vie respiratorie. Dalla stanchezza cronica ai tumori, al polmone, Organizzazione Mondiale della Sanità, vi cito fonti ufficiali. E poi tutte le varie carenze. Non è un test di allergia o intolleranza alimentare, però vi indica che sarebbe meglio eliminare questi determinati cibi. Allora, questi sono i vari inquinanti che abbiamo. Sapevate? Sì. Termico, acustico, elettromagnetico, atmosferico, idrico. E questo è quello che stiamo regalando alle future generazioni. Ma poi gli facciamo anche questi regali straordinari. Eh? Sapete quanto inquina il fumo di una sigaretta? L'Istituto Umori di Milano, professor Boffi, ha recentemente pubblicato un lavoro dove dice che inquina più di un'auto diesel. È un Early Denison. Però le persone continuano a fumare. Sì o no? Fuma. Ah sì, fa così male? Vabbè, dai. Uno o due pacchetti al giorno. E poi questo è quello che stiamo regalando alle future generazioni. Poi questo. Poi questo. Questo è un post che avevo fatto a novembre che dice che la, la, la produzione di carbone è salita in Cina di 1.1 milioni di tonnellate. Siamo nell'era dell'ecologia. Dell Questo è il fiume più inquinato al mondo. E poi ci sono anche le isole di plastica. Tutti felici, però noi lì parliamo solo di cosa si parla in, in, in televisione e sui giornali tutt'altro. Eh, eh. Questa è l'altra realtà dei nostri mari, dei nostri fiumi. 370.000 morti di tumore maligno nel 2019, questi dati non ce li danno in televisione, non ce li dà nessuno. Dove l'esposizione tossica è al primo posto, fonte associazione italiana oncologia medica, stile di vita, alterazioni genetiche, infezioni, dieta sovrappeso, tutte le sostanze che possono danneggiare la salute. Ma guardate che questo è ufficiale. Avete mai scaricato questo documento, Senato della Repubblica, gli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori in malformazione fetone epigenetica? Chi di voi lo conosce? 193 pagine di follia. <coughs> e poi la ciliegina è questa. I bambini di 5 anni gli bruciamo il cervello, tanto è uguale. Poi a noi adulti ormai è diventata la prolunga delle nostre mani, oh? il cellulare. E poi il wifi è già 5G, è già 5G il wifi, quindi questo ah no, le colonnine, e poi in casa se non c'è connessione andiamo nel panico, è già 5G ce l'abbiamo in casa. Non si ha... Noi siamo esseri bioelettrici, il corpo umano non è progettato per ricevere queste radiazioni. Guardate l'infertilità, domani ne parlerà il professor Luigi Montano, guardate. Presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana, che ha utilizzato lo strumento S-Drive per un lavoro su 400 pazienti, per, eh, ragazzi, scusate, a, a, nelle, nelle scuole. E ha visto di tutto. Guardate. Quante terre di fuochi conosciute abbiamo in Italia? 200. Conosciute da bonificare. 98.000 siti di amianto da bonificare. 6.000 morti l'anno solo per amianto. Questo è il risultato, Simona. Qui si parla di 287 sostanze chimiche nel cordone umbilicale, ma già gli studi parlano di 700 sostanze chimiche trovate nel cordone umbilicale. Stiamo sprogrammando le nostre future generazioni, sì o no? Allora... Sì, virus, ma tutto il sistema che danneggia il sistema immunitario. Allora dobbiamo incominciare a diventare saggi invece che intelligenti, saggi, evitare i problemi. Perché già il Times, attenzione, tutto quello che farai prima della gravidanza, prima del concepimento, influenzerà la salute delle future generazioni. Quello che farai in gravidanza eh, danneggerà la salute di tuo figlio. E poi l'infiammazione silente, partendo da una disfunzione mitocondriale e da una carenza di ossigeno. Ma l'ossigeno quando ce lo danno? Quando siamo in fin di vita, sì o no? E dammelo prima, no? dammelo un po' prima. L ossigeno nelle cellule prima. No, vado a prendere un po' una boccata d'aria. Boccata d'aria, vai a prendere una boccata d'aria dove? È in un'altra montagna, per chi ci va, può andare. Allora le credenze penso che siano le barriere da, da buttare giù perché non è un problema, io ho ragione, voi torto o viceversa. Il problema è che noi dobbiamo guardare le cose insieme, metterci insieme a un tavolo, lì intorno a un tavolo e incominciare a parlare di cosa fare per migliorare questo mondo, sì o no? Cioè dobbiamo unire le forze, dobbiamo creare alleanza e questo è lo spirito che anima questo congresso, questo corso, il congresso di domani, di unire le forze. Più siamo è meglio possiamo fare per questo mondo. Ma in pratica non dire c'è un problema, beh devi conoscerlo prima il problema e poi dopo puoi trovare delle soluzioni. E allora cosa possiamo fare? Sicuramente è una medicina personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa e per questo abbiamo creato questa scuola di alta formazione che partirà a ottobre, epigenetica, biofisica, nutraceutica, nutrizione, proprio dove facciamo formazione, dove vogliamo proprio creare professionisti che già naturalmente sono, siete preparati, sono preparati, ma vogliamo proprio parlare di queste cose. Dare degli strumenti importanti per migliorare l'approccio clinico. Poi, chi è interessato, naturalmente eh, in segreteria potete, eh, potete chiedere informazioni. Allora, per il futuro già ci siamo perché normalmente alcuni di voi, non so, medici, eccetera, prescrivono già degli esami che sono la risonanza magnetica nucleare, sì o no? Già abbiamo un grande radiologo che sa cos'è queste cose e come funzionano e come funzionano è medicina quantistica si può parlare di medicina quantistica risonanza magnetica nucleare sì o no? sì eh? a livello, a livello ministeriale hanno tolto il nucleare perché si chiama paura eh hanno tolto il nucleare perché non si può si termine, si petto, non fa eh. questa è quantistica e quando usiamo l'ecocardiografia, quando usiamo l'elettrocardiogramma, cosa misuriamo? Onde, frequenze. Usiamo addirittura no? l'ultimo cellulare del modo file, lunghe, chilometri, quando esce il nuovo iPhone. iPhone come funziona? Quantistica. E quindi, poi lo vedremo, la magnetocardiogramma ce ne parlerà il professor Spaggiari, però noi... Oggi finalmente possiamo conoscere questi fattori e parlare anche di epigenetica. Ma non è il test epigenetico, no, è il test che mappa i fattori epigenetici di interferenza. Non va a mappare il microRNA e l'imprinting lì è già tardi. No, no, il test epigenetico è solo quello no, che ti dice se stai per morire. Eh? Ma cosa me ne faccio quando c'è già un danno? Ma che senso ha? Io dovevo evitare che questo imprinting passi alle future generazioni. Ecco perché questo strumento è straordinario. Ma vedete, le Università di Milano parlano di queste, già di queste cose. Cosa fate per misurare? Eh, lo, ce ne parlerà. Cosa fate? Usate uno spettro. E eh, quindi, ma cosa misura lo spettro? Gli stati elettronici, stati vibrazionali della materia, radiazione elettromagnetica, spettroscopia di assorbimento. Quindi se io conosco lo spettro e la lunghezza d'onda di quella sostanza posso risalire alla sostanza, sì o no? Ma infatti, non su Topolino, eh. La società del CNR di Bologna, di biofisica, ci dice che abbreviare la distanza tra la complessità della vita e la semplicità delle leggi fisiche è la sfida che ha in biofisica. Scoprire i meccanismi di funzionamento della materia vivente e realizzarli con approcci matematici, fisici e biofisici è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza. Io penso anche alla vita delle persone. Ma già lo facciamo, misuriamo già gli stati di sonno, veglia nel nostro cervello. Sì o no? Con cosa? Misuratori di onde, no? L'encefalogramma. Ma la NASA addirittura ci parla di frequenza. Chi è mai stato sul sito della NASA? Andate sul sito della NASA e digitate risonanza di Schumann. Sapete che noi riusciamo a vivere in questo meraviglioso mondo grazie alla risonanza di Schumann? Che ci permette di essere in coerenza e connessione. L'onda portante di tutte le informazioni. È la risonanza di Schumann. Pensate che questa vibrazione elettromagnetica che siamo bevaggio sia sviluppata no, dalla nascita dovrebbe essere sempre stata presente. È la risonanza di Schumann, un gigantesco fenomeno planetario che deve il suo nome al fisico Schumann, la superficie della Terra di uno eccetera. Okay. Le interferenze con in questo tipo di frequenza stanno dimostrandosi talmente tanto gravi che la NASA utilizza gli strumenti che sono una sorta di interazione artificiale delle onde di Schumann per la difesa dei cervelli e degli astronauti nello spazio. È tutto sul sito della NASA. E poi c'è la risonanza empatica, no? Che si, come si dice, Chi si somiglia si piglia, Non sei, insomma. Marita e moglie a volte siamo a un posto. Però, eh. Allora noi creiamo un report epigenetico dal bulbo del capello. E cosa facciamo? La NASA, vedete, già utilizza il bulbo del capello per la salute degli astronauti, ma utilizzano eh, anche il bulbo proprio per i disturbi psichiatrici, pensate. Pensate che biomarker potente che è, perché archivia, è, è proprio connesso, è un USB del, di tutto quello che accade all'interno del corpo e memorizza tutto questo per 90 giorni e quindi noi grazie a questo conosciamo tutte le sostanze, compresi i metalli pesanti e questa è la tecnologia S-Drive. Viene posizionato qui il bulbo, facciamo la scansione e in pochissimi minuti riceviamo un report personalizzato. Quindi l'onda caratteristica di quella persona. Abbiamo vari report per ringiovanire e rigenerare le cellule, il sistema immunitario, abbiamo un report per il sistema immunitario, report per gli sportivi, per i bambini, per i bambini si, si prende anche la saliva, quindi bulbo del capello più saliva fino a 12 anni, poi abbiamo il report che stiamo facendo un lavoro straordinario, ringrazio IAD per, per la, la grande professionalità in questo settore che eh, possiamo mappare per i cani e anche per i gatti, quindi entriamo anche in veterinaria per la medicina e poi la medicina. Okay. Quindi come è nato, vi dico e vado in conclusione, la storia è nata per dare delle sostanze giuste ai bambini che erano stati adottati da questo grande uomo che ha ideato il cyberbang e il S-Drive che è Jan Lyons-William. È un inglese che vive in Malesia, ha avuto in dono la tecnologia russa e tedesca e ha iniziato a progettare questo straordinario dispositivo. Lui adottando oltre 30 bambini in casa sua ha voluto capire cosa questi bambini che venivano da tutte le parti del mondo non è che poteva dare le stesse cose ognuno doveva capire. Aveva queste conoscenze grazie a Marco Stanton che è in Germania, un suo amico, medico medicina funzionale che ascolterete tra poco e ha iniziato proprio a mappare queste, queste informazioni, ma all'inizio queste informazioni venivano inviate via fax e poi, poi arrivata le mail, via email, ma pensate quanto ci è voluto, quanto ci è voluto dal 2001 al 2009, dieci anni di ricerca, di lavoro, per arrivare a creare nel 2014 il primo report e poi nel 2016 il lancio e nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscerlo a Città del Messico. sono varie possibilità, oltre pensate tutte le certificazioni naturalmente, non è un dispositivo per fare diagnosi, la diagnosi la fa il medico, eh, tutte le certificazioni, compreso quello dell'FDA che è stata interrogata e dire cosa possiamo dire per questo sistema? Tutte le certificazioni, eh, che certificano che lui legge quelle frequenze. Le frequenze poi vanno su un algoritmo, l'algoritmo le mette a confronto con quelle che ha memoria e in pochissimi minuti vi dà il risultato. Eh, è stata fatta un'interpretazione a un ufficio legale importante che dice... Potete dire che S-Drive ci permette di promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare, e sostenere il raggiungimento di obiettivi di salute e benessere. E questo penso che sia abbastanza per un, no? per un device. 75 paesi nel mondo, 12 lingue, cliniche. Qui uno dei centri di eccellenza della, dove, dove viene Real Madrid. Questo strumento viene utilizzato dal dottor Esteban Peiro per le squadre Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, farmacie, atleti d'élite a livello internazionale. E allora come possiamo concludere questa presentazione? Parlando che il benessere di ognuno di noi par parte proprio da noi. E quindi dall'esempio che possiamo dare agli altri, dalle informazioni, dal creare cultura, che possiamo fare la differenza. Però vedete, la vita è davvero semplice, ma noi insistiamo complicandola. E questa è la vitamina più importante di cui abbiamo bisogno. Perché senza l'amore la vita non ha senso. Quindi dovremmo incominciare a condividere questa passione, questo entusiasmo e questa grande voglia che abbiamo di migliorare la qualità della vita delle persone, unendo le forze. Grazie di cuore.